Eh, il Derego Natura, come è tipico di tutti i poemi, eh, inizia con un poemio nel quale eh, l'autore eh, esordisce con una invocazione a una divinità, che in questo caso è la dea Venere e eh, questa è anche per lui l'occasione di eh, una eh, dedica eh, il poema è dedicato a un certo memmio che però non ci interessa ed è anche l'occasione di annunciare eh, quale sarà l'argomento del poema non vi sto a tedivare sulle grandi discussioni che i critici fanno a proposito del fatto che Lucrezio è un autore epicureo come scuola, quindi dovrebbe essere ateo e invece eh, prende proprio una delle grandi divinità del Pantheon classico, no? eh, Venere. Quello che ci interessa e che eh, sentiremo è che Venere, in quanto legata all'amore, in quanto legata all'atto riproduttivo, è proprio. Eh, per dire eh, invocata in quanto eh, partecipe di questo risveglio dei sensi ed è invocata attraverso questo, questo vento primaverile, il favonio che porta a questo eh, risveglio dei sensi. Ma poi la cosa interessante è anche un'altra, Venere è l'amante del Dio Marte, del Dio della guerra, e quindi eh, Lucrezio implora eh, la dea eh, di abbandonarsi all'amore molto, eh, come dire, con slancio eh, nei confronti di Marte in modo da distrarlo dalla guerra, perché con l'animo affannato dalla guerra non si può eh, godere della letteratura, della poesia. E dice così. E ne adunge le tre sono di non di comunque brutta si alma allora, veloce di sotterra pensia signa, quei marinami c'è lunque terra fuci ferenti se non c'è le la. Ma non concepi di tu visi, questo Noi però la leggiamo l'italiano. E eh, no, no, è bello, è bello il ritmo. Ha un ritmo che vale la pena di sentire. È proprio quello della suo originale. Oh madre tu degli enneati. O oh, venere alma, delizia degli uomini e degli dèi, tu che vivifichi sotto gli astri scorrenti del cielo, il mar che porta le navi, le terre che dalle messi, si genera ogni famiglia per te degli esseri, e nata vede la luce del giorno. Giungi e ti fuggono i venti, o Dea. ti fuggono le nuvole, a te produce i soavi fiori la terra ubertosa, Sorride anche la distesa del mare e brilla di un largo chiarore, di cielo tranquillo. E non appena la bella stagione di primavera si apre e il ridescosi il fecondatore di Zefiro sia viva, prima gli uccelli dell'aria tocchino nel cuore del tuo potere e t'annunziano, annunziano il tuo ritorno. La carezzevole fai che ogni specie propaghi bravosamente la vita. Poiché tu sola, governi il cosmo, e senza te cosa non c'è che si affacci alle celesti riviere del giorno, e nulla di dietro, nulla, sussiste da madre, ispiratrice ti invoco ai versi che per il nostro meglio mi accendo a comporre sulla natura. Hai proprio tu stessa idea che, adornato di tutti, pregi, eccellesse in tutti i campi. Soffondi tanto più dunque tu, d'una suavità non caduca le mie parole, e per mare e per terra fa che subiti tacciano intanto i feroci studi dell'armi. Allietare tu solo puoi una placida pace i mortali. Governa, l'astre fatica fatiche di guerra a Marte possente nell'armi. E gli spesso ti si abbandona nel tempo. E in su così riguardando, riverso il collo dormito, in te d'amore anelante pasce gli occhi avidi, e pende tutta di lui il respiro un'anima dalle tue labbra. Stringiti a lui, mentre giace, dea con l'intatto tuo corpo, versagli dalla tua bocca dolci parole, implorando, inclita per i romani una pacifica tregua. Che come patria turbata né noi con cuore tranquillo potremmo attendere all'opera, né perseguire tante cose, l'illustre germe di Membio, ne carapotrebbe se stesso alla salvezza di tutti. Grazie.